Con Pippo Civati ci stiamo perché con lui abbiamo fatto le battaglie che sono servite a dare l'idea che il PD esiste perché gli innovatori non possono non stare con Civati perché coloro che credono in un futuro in questo paese dove le eh, uguaglianze crescono e dove diminuisce la forbice sociale sta con Pippo Civati e quindi con lui io credo una squadra di persone oneste, una squadra di persone credibili e coerenti. Vogliamo più investimenti nella scuola e nell'ambiente, vogliamo investire meno nelle politiche di morte come quelle che prevedono l'acquisto degli F35, meno eh, nelle politiche che vogliono intervenire sulle grandi opere quando abbiamo bisogno di ristrutturare e di manutentare un intero paese. Abbiamo voglia di investire in politiche che mettano al centro i giovani e davvero il merito quel marito di cui molti parlano ma che poi alla prova dei fatti non riescono ad attuare perché il familismo ha ucciso in molti casi questo paese.